Manso trif one land. Eba Pasca Eba Jiyagu Eba Jekwaka enjain. Ebe buffum I didn't bachoko Facebook. Now come on it. Apaska eco. Ma usa network no ayye rough roof visa. But twenty ako na beña live on Facebook. Na yeah, echo. Ewa a paska esso. Mami poquia, I ready. Mambukia. Ba ah, fira. Mm. <laughs> ah. <laughs> <laughs> me ba cho wapo mu te sey ni. E nenso sinya fasting me comfort me chao. Na wo, wo, wo, bi, fasting. ah. fasting, <inaudible> No more with wudin Beh, a mezzo i fonsi a fastin, a wangibi. Namè, eh, mammy, eh. A boia, ho te, bom, me, kutia, boo, te, eh. A kuokia, woo. Nawodia, woo. Woo. Yo. Adia, kutia, no, no. Oh, ho. Aye, ha, seedu. Ha, seedu, bova. A bebe, eh, di matem. Wai yo. Ako, kratis, o no, no, wai, wai, do atem. Waiyem. Adai, wai, matem. Adai. Waiyem. Meme, eh, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, quindi io non conosco il Mambo Guyano. E non mi permetto mm. mm. mm. ah. di fare il mio lavoro. Ehi, cosa hai mi permetto di Non mi permetto di fare il mio lavoro. No, non è così. Non è così. Non è così. Non è così. Non è così. Non è così. Non è così. Non è Papa, se vuoi vedere, non è il mi nome. Non è il mio nome. Non è il mio nome. Non è il mio nome. Non mi il mio nome. è il mio nome. Non è il mio nome. Non è il mio è il mio nome. Non è è il mio nome. Non è il mio nome. Non mi mi ma io mi sono dimenticato di mettermi. Ma io non so. Ma io non so. Ma io non so. Ma io non so. Ma io non so. Ma io non so. Ma io non io non so. Ma io non so. Ma io non so. Ma io non so. Ma io non so. io non so. Ma io non so. Ma io non so. Ma io io io io io io io io io Meen you come a fonti, eh? So a coquia. Non me donna minza. Me, video, video, me fine. Vediamo un po' di matrimonio. C'è come A, dan, ka chidam. a chidam, o man who non dà, man who non dà, man who non dà, who non who Oba you ya me hunu dai wo hu me you ya me da bi ho no Wedi matem, midi watem. Ka I am hey, simple oh, yeah, and short. Ko bus hadano, No I want you am for. Na my brother kwana ko go nimo. Ko nimme, na gwanu na fagu you who matem, I was for me wa fa kwaku poku young kobrebo ni maami poku ya ni Bwa gagu boku tai ekofie ho ekosramam uhuh. boku ya enanano. Bwa gagu boku waurafie ho mam boku ate ho watwam. Wakobopono no pam pam pam pam obi anye swadaneno. Obebusa mam boku ya se o nana wai mam boku ya se ko na kobusa dano. Bwa koku boku minin ya waji kum. Wasemam boku ya edina te mam boku anasem onye no. Na wokoi no wokotose apene nanano ho a. Enko onote won go mumun krazo enipa. Ente dien ti And Okoya, I'm going to India or Babibu Sana Se. Onana na ewa Dina Tem. And I say, Oh, Dina Tem. Zero five nine one three four seven four two five. Okay, not, sa mtn and never No one switches to vote for an idea. Zero five zero zero four one zero nine one seven. Hello, good evening. Good evening. Babacho, we didn't be a worker, one day. E' già un'altra cosa che non si può fare. Se si può fare, si può fare. Se si può fare, se si può fare, se si può fare. Se si può fare, se si si se si si and die say nyata ndi die o. Enti mami pokwe awaye no anawo nye no. Okay, hello good evening. Good evening. free. I would say to me ba cho se bibia boko. Alright I done me Oh comfortare pa ntion dinate osikubisa dane so ndi wacha oba uchiana konuso eh mimi eh unu dane nda mbusa me that cp hello good evening achi agu you remember mbacha widinibabi a woka safree bacho hamu dye this agufita akwasi se bibiada ne kwam akwasi mamboku ya waya wanyeno ofa wede wanyeno Okay, I see me the mai, I hear say, Hello, good evening. evening. Mebacho can pray with you baby. I can open you up and call him. How do you do you to call him up and called him up Now, be sure this that fuck close with you. that's right. Mamma fall in love, Hello, good evening. Good evening. Go to need you baby, I can say great. tell Eja kwabna meba chwese bibiada ne kwam. Oze. Se A Right. Mm. Okay. Ebi <laughs> Hello good evening. Hello good evening. Me we free. Commander. Ah, <laughs> <in Spanish> I we are oh okay with right, hello good evening hello good evening we free nana can for me ba cho me mabusani nyina ya akor water nana na mpukia wa Medical America on a season. My from Como Madam Hannah That's right. Na offer dia wa here ne Hmm. Kama benefit o kwa ka For your home And If you the lie out book, Okay, I can dey for when so made as a passer of hello good evening. Oye, oh, International Super Mario Oha Miam. <laughs> Baje wa maju. Yajewo yeah, suwa meba cho sawo hotepo. Nya yeah, me adum nawo suwa ye. Nyango pwa adum ya suwa ho Mi mi non devo abbandonare il suo lavoro. Beh, non è vero, no, non devo. <laughs> <you>, mi temo <train laughs> che mi temo che mi ha fatto un'altra cosa. Mi temo che mi ha fatto un'altra cosa. Mi temo che mi ha fatto un'altra Ah schoolboy Diana ni schoolboy master. hoboko. schoolboy mampok why am I me now and na wa That's right. Mm. Ah that you know of at no. man about that one. Minimum we the mu i know what Why you possible? Okay. I don't know. Okay. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I e just say a penny fasting You you. be our Okay, so <laughs> <laughs> <Okay. laughs> <laughs> okay. God bless you so much. Hello, good evening. Hello. Meba cho we dey nibi free.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 Me ba cho we dine baby and I say what ka sa You don hm? oh, so hmm. take we right Me i mean so kain thing. Eh me di my thing. Hello good evening. Eh we need the shop your did. Eh we need baby Afrefre. Ah we need ni ko I'm staying am for. Ko kubash majo some am pon obo ko dia. Me sure information center where them. Them light. Me di sip. Ko kubash na say na e Oh, io sono un po' di fungo. Io sono un po' di fungo. Oh, e non è vero che si fa un'opera, ma si ha un'opera. Se si fa un'opera, si fa un'opera. Se si fa un'opera, si fa un'opera. Se si fa un'opera, si fa un'opera. Se si fa un'opera, si fa un'opera. Se si fa un'opera, si fa un'opera. Se fa Na ebi a hitu. I just go. Okay, kwakubash good asante Hello good evening. What everything? Yeah, na nani o. Na nani o bo. Pentia, you know, we are going back home. I don't go back. I came back home. I'm going home. Pen of cracker. If you can't go and uncassette to make you and go for chess, said to the person was you. And you, I'm uncle good to my Good evening. Papa Joe, free. Nah so oh, Okay. Pope if I show my uni na temo. Sa. Uni na temo. Na you dey for na I'm trying to go to check for so check Okay. Right, Pope me the Hello, good evening. Hello good evening. Me mm papa no di tree -hmm. papa mama han -hmm. na bi tree na na ni. be se no me Yanya nana kwakupo ku wasu anhu no amwasu ah, wabatwa mwa ntiana dabena ofakwa kwakupo ku batwa mwa ka sa ofa wa ntiana me baba akunehunu nipa ono wasu anhu ndiga anhu swo akono a wakwa ya ba ya obebusa no ka uyini ntente ofa edu me <laughs> <laughs> <laughs> <Yeah>. <laughs> <Absolutely>. <laughs> <laughs> yeah. i think your point is well made hello good evening quick <laughs> idea me free boy hey this boy the information center yes sir make you na obiajose they make any Of our wo amo ampe okria mm wo amune ba funkanche go bu sawo dentuo na call ne wonu dentuo no hello good evening good evening meba with dinner dine baby afre fre meba chanfo in the middle of china meba cho so wo wa he thank you chanfo in the middle china china meba cho my intio china we here ok You okay. know, o kase obana ya binyi an omu omu to na na pulimba bana sin kawa nshangu. Naba kemako gonda mata de biso. Nya ya tenye. Waya biso jama nawo. Studio ho, we want for Hello good evening. We want uh, ma... <laughs> <Engine chưa body consonatory> Redino, <laughs> <laughs> That's right. Okay, but I say, hello, good evening. Okay, uh, Obioso. Right, uh, Waffa. Now, let's see how about the three years. Eh, and <laughs> <laughs> uh, yeah, ten years. Map, who will be here? Who will be here? Who will Oh, yeah, you're not here in a minute. Oh, I'm going Hello, good evening. Okay. 0500410917. And zero zero 0591347425. one zero nine one seven and i Hello, zero five Hello, good evening. Hello, good evening. two five evening. far for evening. Hello, good evening. Hello, Hello, good evening. Hello, good evening. Okay, okay. Mm. <laughs> Tiago, we're about I and Yano. Oh, really, because they will tell to own Tiano. of time. I'm going to have a little bit of time. I'm going to have a little bit of time. a Okay, I'm going to have a little bit of time. I'm going to of Okay. We bought one subda. Nah, young chicken, comma zero -hmm. five Okay. Hello, good evening. Zero five nine one three four seven four two five. And zero five zero zero four one zero nine one seven. Mambo mambo kwa asadodoro na yakasamba mambo kwa you. Huwatini atem. The tournament ndi ya. I ni matem. Franka. Unzoe beso, unzoe unzoe ya mambo. Baba, mambo, mambo bi bi ya. Unzoe unzoe wosodwa. Wudwa gumzo. Unzoe ya Okay. Hello good evening. Good evening. Okay, say right right my end you yeah me fire did not come on i indeed at him okay me that's a simple for me to up when three last call now not you're back into the studios now for you could either crack nah yen sorry so hello good evening hello good evening if i show we did come in a gazini coming oh swans <laughs> i'm a truck as <laughs> a friend Babachaya Chabbis Rufuina. Now, me off, I did not tell you. I need at guy, ye ah. Hello, good evening. Okay, <laughs> <laughs> now, nah, but I, I can last too. Now, nah, Yan, yeah, sorry, I'm afraid for the yeah, answer. So hello, good evening. 0591 347425 and our 0500 410917 mohammed tama amiro for and to tunsa hawa ha obehwaman bokuani zo mede asamba kwaguboku ay hello good evening mebacho we dine baby a wo fre fre mami grace mebacho akase fre here mami grace my auntie o me wofa ye na ye ni Mm, I mm. Okay, Mammy Grace, I mean, Charmed RCP. I come a last caller. Hello, good evening. Last call, and I had No, I'm a do do one one F line, me pamcho, and your WhatsApp line on your for calls and into a shot do do one one F for what's up line as a monfanchame, yantime and far from eha. Hello, good evening. evening. Last call, I'm baby. I will free free. Some my <laughs> offa pa, otra, o suja, do before complete. Eh, hey, yeah. no offa hongura yami mama. before complete. Uhum. Offa, a suja yi, as a de wanko, bifo. Eh, nah, binebuno, eh. do before complete. Yeah. Yeah. <hastell> <hastell> uh -huh. so, Opa, eh, eh, eh. Eh, dikasabre, gaba, zangwaya so Eh, eh. So, what's it? Offa, wakakete, yonty, yomano, o yomano. Eh, meibay, yomano. Meibay, yomano. Nah, oh. <sharp> yomano, jenibiti, mm -hmm. zianyi, suja, o suja, do, yeah. do yeah. before complete.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 kamen la olim o ko mo an amofre bibi adina eh, na betin e eh, cheba a pablo e be chinibi so di otibi dimri kakofa hama berem ofa gobugu goze on fan di matem so wasn't for hama to an ma se faccio una mancanza di... <messi> no, no, no, no. Ma se faccio una mancanza di... No, no, a no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No. No. No. No. No. Ehi, mamma, patano, grandma! Ok, andiamo a fare un'altra cosa, ma patano, ma patano, ma patano. Ma è una cosa che mi. Ma Ma è mi. Ma è un'altra mi. Mi. Mi. Mi. Mi. Mi. Mi. Mi. Mi. Mi. Mi. Mi. Mi. Mi. Mi. Mi. Mi. Mi. Mi. Mi. Mi. Mi. Mi. Mi. Mi. Mi. Mi. Sei un mini wing, fa bene bene. Fa bene bene bene bene bene bene bene bene bene bene bene bene bene bene bene bene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 Over che disabbiamo fare a shop? one vedi che si come in una wire department. Dai, come down si. Come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come,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 Come te, Davome? Odia, siamo. Mamma, molto di mamma di babu, cotta di babu, cotta di babu, babu, <laughs> Three more say. Me, who knew? My men fend to her. Mamma, indeed, Bumble, ya, ya, ya, mum. D. For who said you'll be at that table, ya, m. Who not fool woman? Okay. Sabbath, Sabbath, would she have never knew, yum. I'm and they are not crying. ya, can't say, I quite, you could cry, can't say, papa, quite, dear, Yeah, friend, yeah, for twenty Mambo, yeah, Apart friend in us. That's right. We are seeing, That's right. I didn't open the be We are A couple of cobbets, I want to see. Mm. Quite One point, Okay. make mm. Can't have a man of Now, once a man of a e se io non so se il crowd a fare, e se il crowd si è in grado di andare a fare, e se il crowd si That's right. grado di andare a fare, e se il crowd si è in grado di andare a e è in grado di andare a fare, e se il crowd si è in grado di andare a fare, e se il crowd si è in a e se il crowd si è in grado di andare a fare, e se il crowd si è se e An an uh, saw, no, she be a chiano, which will be a anti one festival crowns When you know, so on a way, no party, yes, no, no, but I'm just all so. That right? That's right. right. So you, I to right. and the Pasca, AC, and it's live on Facebook, and now you did you know AC, young co, and on live radio.